Adesso si cambia completamente genere e Giulio ci farà scoprire una cosa per me assolutamente nuova. Ciao a tutti. Allora, oggi eh, vi parlerò, vorrei condividere con voi, l'opportunità di apparire sui media italiani e internazionali. Perché io, eh, nella mia consulenza di digital marketing, eh, vabbè io mi occupo, mi occupo da, da, da tanti anni anche di, del mercato russo, ma ovviamente vogliamo tutti la pace. Ma a parte ciò, eh, la mia curiosità mi ha portato a chiedermi, ma come mai certe persone vengono intervistate e io no? E quindi eh, ci sono delle motivazioni che eh, riguardano il funzionamento delle press room. E, e non, questa tecnica non è stata inventata da me, ma da un guru americano e dopo vi farò vedere chi è. E, e vi consiglio eh, caldamente insomma, di leggere eh, il libro e di seguirlo. Allora, eh, per andare avanti spingo, perfetto. Sì, ehm, ¿Dónde está? Ok eh, mi piace andare per strade tra trasversali un po' di anni fa eh, forse in Italia sono stato uno dei primi che su Reuters ha mandato un comunicato stampa in inglese e per 300 dollari ha appar fatto apparire questa cosa qua eh, è chiaro che non cambia il tutto però questo è accaduto e era un piccolo cliente per cui mh, insomma mi piace spaziare un po' di qua e un po' di là ecco, eh, tutto qua Sì, lui è il guru, quindi eh, assolutamente io vi consiglio il eh, eh, marketing in real time e quant'altro. Ha pubblicato i suoi libri in 20 lingue in tutto il mondo, per cui eh, ecco, non è una magia assolutamente. Ecco. E il tutto parte dal funzionamento della, della notizia, come dicevamo. E vi spiego qual è il punto, Ve l'accennavo a qualcuno di voi. Che succede? C'è un... Mh, trending topic, un argomento nuovo che ancora è poco conosciuto, sta nascendo eh, e, o non è ancora conosciuto alle redazioni. In quel momento i giornalisti stanno cercando fonti informative. Se eh, voi volete apparire in quel momento eh, parlate di quei dati ehm, commentate, date informazioni aggiuntive a riguardo e il giornalista è molto probabile che possa prendere in considerazione le vostre parole, perché voi siete uno esperto, potete parlare voi o può parlare, potete far parlare il vostro cliente. In quel momento il giornalista eh, sta cercando ovviamente una voce in capitolo, chiaramente dovete avere qualche cosa da dire e fornire informazioni aggiuntive in, in tal senso. Quindi eh, ovviamente apparire sui media eh, significa dare, eh, trasferire informazione in un certo senso, quindi trovare clienti, far apparire, avere maggiore risonanza mediatica, media, eh, aumentare la reputazione, marketing, eh, possibilità di marketing e anche ovviamente l'inbuilding. Um, io ho fatto tanti esperimenti in questi anni, non sono un esperto però ho ottenuto importanti risultati. Questo è un comune che io eh, ho promosso e promuovo, eh, un piccolo comune. Ehm, che cosa è successo? Ehm, credo un anno, due anni fa, Jennifer Lopez scrisse in qualche magazine internazionale che aveva il desiderio di vivere in un piccolo eh, paesino italiano. Io ho chiesto al sindaco di poter invitare Jennifer Lopez. <ride> ho mandato la richiesta, eh, ovviamente nessuno mi avrebbe mai risposto, ho mandato il comunicato stampa alla RAI, la RAI eh, ha scelto il nostro comunicato stampa e, e ha parlato di questo paese che si diceva pronto a ospitare Jennifer Lopez. Non so se è chiaro il, più o meno il funzionamento, ma questo è quello che è successo e siamo andati in prima serata su RAI 1, ecco si può lavorare anche a livello internazionale e questo è un comunicato stampa in realtà a pagamento però di fatto poi vi faccio vedere quale può essere uno strumento per apparire fra le news internazionali pur non essendo pubblicati necessariamente da un, da un, da un giornalista comunque alcune volte è, comunque essere, è importante essere presenti nella ricerca eh, anche se magari il giornalista del New York Times magari non può pubblicare la tua notizia per qualche motivo eh, ho ottenuto diversi risultati sempre su, su quest'onda eh, ultimamente ci sono stati tante apparizioni per il semplice fatto che occupandomi di, di Russia eh, tristemente ho dovuto anche dare informazioni su, su per quali e perché stavano oscurando alcuni siti in Russia dunque eh, ovviamente ho captato la notizia, è un qualcosa che mi aspettavo e ho dato la mia risposta io per tanti anni ho avuto dei clienti nel settore del wedding, per fare un altro esempio. Quando si era sposato eh, Belen, eh, immaginavo il caos mediatico e ci siamo infilati, eh, e ho fatto dire alla designer il suo punto di vista sullo stile del designer, del, del, dell'abito di Belen, anche se non c'entravamo proprio niente. Quindi è importante trovare dei, dei trend, Google Trend, in primis Twitter, eh, immaginarli, prevederli, certe cose le sappiamo in anticipo, i trend di, di Pantone, i trend di, del, del, del, festival, del festival, di qualsiasi cosa. Quindi qualche cosa che nasce, informazioni aggiuntive, quindi fornire dati, percentuali, tutto ciò che avvalora quell'ipotesi o quell'idea, e che informa sia il giornalista quella redazione, quel taglio e quindi di conseguenza i lettori, gli ascoltatori i telespettatori, questo è il principio ovviamente solo questo è quello che poi eh, consente al giornalista di prendere in considerazione voi questo potrebbe essere un esempio di un template che potreste utilizzare per scrivere una, una redazione e commentare un, e diventare voi un vostro, un esperti o, o o per un vostro cliente fondamentalmente io per esempio qua ho visto su Google Trend Shopify, se qualcuno avesse a che fare con l'e-commerce per esempio potrebbe adesso, domani mattina scrivere a una redazione che tratta questi temi e per esempio commentare il trend crescente sempre crescente di Shopify per esempio, un caso su tutti Bisogna individuare i giusti giornalisti. L'altro giorno ieri stavo su, su Twitter, per esempio, questa è una giornalista di, di Financial Times. Per esempio, ha messo un tweet e quindi è molto chiaro: se uno ha un account con un, eh, di questo tipo avete questo tipo di giornalista questo tipo di opportunità. Questi sono i tool, gli strumenti che potete utilizzare per monitorare eh, i trend e quant'altro. Questo è un altro strumento molto utile in inglese, in lingua inglese, quindi anche l'opportunità appunto di trovare i giusti giornalisti che siano della BBC, di Reuters in qualsiasi argomento, quindi dialogate con loro. E questo è un sito che se non altro se non riuscite intanto eh, a dialogare intanto con i giornalisti, comunque vi consente quantomeno di apparire in lingua inglese in tutto il mondo. Spero che sia un po' chiaro e vi possa dare un po' d'aiuto.